Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto con scarola o indiviariccia, il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa, gli ingredienti sono parmigiano, pecorino, cipolla, olio, scarola o indiviariccia tagliata, riso di tipo carnaroli, vino bianco, dato vegetale fatto con il bimbi, acqua, sale e pepe, diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo il trito in una ciotola e teniamolo da parte. Lavare il boccale, lo riposizioniamo, versiamo all'interno la cipolla e l'olio e facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Uniamo sul fondo del boccale la cipolla, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Uniamo sul fondo la cipolla, aggiungiamo la scarola o indivia riccia, spingiamolo un po' verso il fondo del boccale, aggiungiamo un pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio, e il misurino e facciamo cuocere per 7 minuti: 120 gradi antiorario, velocità soft. A questo punto aggiungiamo il riso. e azioniamo il bimbi per un minuto. 100 gradi anti velocità soft. Dal foro del coperchio levando il misurino versiamo il vino. lo facciamo sfumare per un minuto 100 gradi anti velocità soft senza il misurino a questo punto aggiungiamo l'acqua il sale Il pepe e il dado vegetale fatto con il bimbi con l'aiuto della spatola mescoliamo bene a fondo per evitare che durante la cottura si possa attaccare il riso sul fondo del boccale e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi, anti orario, velocità, soft. Adesso Trasferiamo il riso in una risottiera e mantechiamolo con il trito di parmigiano e pecorino. Il risotto è pronto. Andiamo a impiattare. Il risotto con scarolo in diviariccia. Grazie e alla prossima ricetta.